L'ischirogeno, con stricnina o senza. Mantiene fermo il suo posto di prima linea nella terapia degli stati di indebolimento generale. Il sommo scienziato all'eccellenza il professor Bottazzi, accademico d'Italia, usa l'ischirogeno con stricnina. Vi sarò grato se vorrete avere di nuovo la cortesia di mandarmi una mezza dozzina di bottiglie del vostro ischirogeno per uso di persone di mia famiglia. Se torno a chiedervelo vuol dire che sono stato molto soddisfatto di averlo già usato. L'Ischerogeno è sempre uno dei migliori preparati di cui è stata sperimentata l'utilità e cosa più unica che rara, mantiene fermo il suo posto di prima linea nella terapia degli stati tanto comuni di decadenza organica, atonia muscolare, indebolimento generale e così via. L'Ischerogeno è una specialità medicinale del grande ufficio ospedaliero Battista via Ponte della Maddalena 133 Napoli.